Ciao a tutti. Oggi prepareremo la pasta alla norma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono melenzane, salsa di pomodoro, olio, aglio, sale, pepe, acqua, basilico, ricotta infornata, pasta corta e acqua per la cottura. Andiamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere le melenzane con il sale in un colapasta per 30 minuti, dopodiché le sciacqueremo e le asciugheremo. Adesso andiamo a mettere nel boccale l'olio e l'aglio e andiamo a insaporire per 3 minuti. 100 gradi. Velocità soft. Adesso andiamo a versare all'interno del boccale le nostre melanzane. Le andremo a cuocere per otto minuti. Cento gradi, orario velocità soft. Adesso aggiungiamo la salsa di pomodoro. il sale, il pepe, l'acqua e le foglie di basilico. E continuiamo a far cuocere per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità soft il nostro sugo è pronto controllate la consistenza delle melenzane se dovessero risultare ancora un po durette eventualmente Prolungata la cottura per ulteriori 5 minuti. Senza lavare il boccale andiamo a mettere l'acqua mm. e il sale. Mm. Andiamo a far bollire l'acqua in sette minuti. 100 gradi. Velocità 1. Adesso. Aggiungiamo la pasta. La faremo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Nel frattempo andiamo a grattugiare la ricotta infornata che ci servirà per decorare la pasta. La nostra pasta è pronta, adesso la andremo a scolare. Vi consigliamo di scolare la pasta inserendo il cestello all'interno del boccale, così vi verrà più semplice, in questo modo bloccando il cestello con la spatola. Dopo aver scolato la pasta andiamola a condire. La nostra pasta è pronta, Adesso andremo a impiattare. Andiamo a prendere un po' di pasta. Prendiamo la ricotta che abbiamo grattugiato. Mettiamo qualcuna che abbiamo fatta a fettine, mettiamo una fogliolina di basilico e anche un pezzetto di ricotta infornata. Pasta alla norma, grazie e alla prossima ricetta!